Ma siamo sicuri che non ci sia gente che gira nel palazzo? Sono sicuro, sì. E siete sicuri che non c'è nessuna portinaia del cazzo? Sembra un palazzo da ricchi questo. la festa cominci